Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Riprendo un po' il video che avevo fatto un mese fa, circa, sul nuovo abbeveratoio delle galline. È perfetto, funziona bene, nessun problema. Ma ovviamente, come vi avevo accennato, si sporca. Ecco qua la sporcizia. Vedete, il loro becco contiene ovviamente polvere. Di masugli di cibo quello che è quando vanno a bere si forma questa polverina allora io lo pulisco così allora, smuovo il tutto con un panno, un scooter, un pezzo di, di carta, quello che è cambio l'acqua, se vuoi che il pozzo più grosso, togliamo a mano prima la pulita, togliamo la polvere, poi lo pulisco, queste tornano nuove. Ecco qua. Fatto questo introduco un nuovo argomento. L'aceto di mele. Lo sto utilizzando da circa un mese e mezzo. Prima di pararmene volevo vedere se funzionava. Soprattutto se lo accettavano le galline. Allora, un cucchiaio da cucina per ogni litro d'acqua qui dentro 15 litri, 10-15 cucchiai perché l'aceto di mele? i motivi sono sostanzialmente due abbassa la carica batterica che c'è all'interno del contenitore quindi dei tubi quindi la muffa e le alghe si formano un pochino più lentamente e fornisce sali minerali preziosi alle nostre galline andateci piano magari all'inizio la mia non l'avevano mai assaggiato all'inizio erano un po' titubanti ne ho messo poco, un po' la vol, 5 cucchiai poi 10, poi sono arrivato a 15 nel giro di 2-3 settimane hanno capito un attimino hanno accettato il gusto Oh, mi fermo qua, ne ho messi 10 perché non è pieno, adesso aggiungo l'acqua pulita, fresca questa operazione, onestamente la faccio molto spesso, un paio di volte a settimana sempre, la pulizia ogni 2-3 giorni, quindi anche quello un paio di volte a settimana. Il robocco all'occorrenza ma non ci vado lontano, ecco qua, mancheranno 6-7 litri. Il coperchio non lo posso chiudere tutto altrimenti non uscirebbe l'acqua, devo lasciarlo socchiuso. In questo modo per qualche giorno siamo a posto. Se vogliamo rispetto all'altro si sporcano leggermente un pochino più velocemente, essendo piccolini, raccolgono forse più, si vede di più lo sporco, insomma, però c'è da dire che visto che apprezzano molto e eh, ormai si sono abituati. Lo spurgo dell'acqua, come vi avevo fatto vedere, non lo faccio più, perché eh, non ho svuotato l'impianto, altrimenti dovrei farlo Non regolo più niente. Ormai sono regolati, è abbastanza precisa come regolazione e per qualche giorno sono a posto. Ok, termino il video. Spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo se avete lo stesso sistema. Io ve lo raccomando, costa poco e va abbastanza bene. Adesso vedremo in inverno come si comporterà. Male che va, utilizzerò il vecchio sistema, il labberatoio, quello classico, messo dentro il ricovero notturno che sarà coibentato e quindi l'acqua sarà eh, sopra il punto di congelamento. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.